Ehm, viene presentata oggi questa manifestazione che andrà in scena la prossima settimana, il 15 giugno, per rivendicare soprattutto quelli che sono i diritti dei eh, lavoratori e eh, anche per lanciare un segnale importante contro un fenomeno come il caporalato, soprattutto per ribadire quelle che sono le proposte della piattaforma sindacale a fronte del mancato rinnovo del contratto. Come si andrà ad articolare questa manifestazione? Allora, innanzitutto il fenomeno del caporalato esiste, eh, questo sciopero che si farà il giorno 15 riguarda il settore dell'agricoltura e eh, perché eh, le nostre controparti nazionali nel rinnovo contrattuale, nel rinnovo contrattuale nazionale eh, eh, hanno fatto delle proposte molto inusuali, perché di solito le proposte vengono dalle organizzazioni sindacali in cui vogliono cancellare l'orario tra le altre questioni, vogliono cancellare l'orario giornaliero. Che significa? Oggi i lavoratori agricoli fanno 6 ore e 30 e hanno l'obbligo delle 6 ore e 30. Cancellando l'orario giornaliero si legittima che il lavoratore agricolo quella giornata può lavorare pure 4 ore, quindi si legalizza sostanzialmente e si annulla la 199, che è la legge del caporalato, conquistata eh, alcuni eh, due anni fa nel Parlamento che l'ha votata con battaglie e con situazioni anche drammatiche che, che sono successe e succedono ancora e che noi viviamo tutti i giorni da questo punto di vista vogliono annullare questa situazione eh, questo è il punto eh, nodale della nostra discussione quindi eh, noi abbiamo programmato sul piano nazionale lo sciopero eh, del settore agricolo, qua eh, noi lo faremo a Salerno, presso il centro sociale eh, di Battipaglia, in provincia di Salerno Battipaglia Battipaglia, lo sciopero regionale di tutti i lavoratori agricoli, faremo una manifestazione al centro sociale dove noi ribadiremo questo concetto. Eh, eh, la destrutturazione del contratto di lavoro significa abolire per legge quello che si è conquistato per legge e abolirlo per contratto e su questo noi non ci siamo. Occasione importante questa per ribadire quelle che sono le vostre proposte per i eh, lavoratori e soprattutto tracciare quella che dovrà essere la strada da ora in poi. Allora eh, è il momento in cui eh, scendiamo in piazza anche perché vogliamo ribadire che la piattaforma presentata dalle organizzazioni sindacali Fire, Fly, Fly e Will è una piattaforma in linea con il tempo in cui viviamo, dove si parla sì di. Eh, Salario, aumento del salario, ma si parla anche di welfare eh, aziendale, si, va, si parla di eh, salvaguardare il diritto al, eh, ad un salario non minimo nazionale, ma un salario che viene fuori da una contrattazione dei contratti provinciali, invece la controparte vuole eliminare questa importante conquista che negli anni abbiamo noi, eh, siamo riusciti ad avere e poi parliamo di, eh, di una condizione in cui lo sfruttamento eh, che oggi è... Eh, nuova, possiamo dire, il nuovo eh, schiavismo del, di questo secolo eh, venga abolito del tutto facendo un grande eh, patto ferro, eh, di ferro tra eh, le organizzazioni sindacali e le controparti, accettando quello che è la 199, ma passando alla seconda parte della 199. La 199 fino ad oggi ha visto solo un momento di repressione. Noi pensiamo invece che la, 199, la seconda parte della 199 significa cabina di regia, significa agricoltura sana, significa eh, che eh, sul territorio le controparti, le istituzioni, e il sindacato si mettono insieme affinché sia... Uh messo a bando l'illegalità e si parla più di integrazione di integrazione degli immigrati ma di salvaguardia del, dei diritti dei lavoratori che è inutile parlare più di lavoratori che vanno a lavorare per 3 euro, 3 euro al giorno a 3 euro al, all'ora ma si parla dei diritti sacrosanti, del rispetto del contratto collettivo nazionale e di tutto quello che eventualmente serve per un'agricoltura al passo dei tempi. Noi pensiamo che tutta la situazione degli appalti sia governata all'interno del contratto. Le controparte invece vogliono libertà su questo, come vogliono libertà Uh, sul, uh, sull'orario di lavoro come vogliono libertà sul minimo salariale. A questo punto le organizzazioni sindacali Fai Flareui han, hanno deciso di scendere in piazza e in Campania questo settore uh, riguarda 60.000 addetti uh, di cui 28.000 nel Salernitano perciò la, lo sciopero si fa a Salerno perché qui è il la gran parte di questo settore che lavora in agricoltura e qui diremo no a quella, alla, alla, contro, alla piattaforma della controparte, per dire sì alla nostra piattaforma, perché è una piattaforma che eh, dà più diritti, riconosce eh, un nuovo welfare e dà tutte quelle condizioni che fino ad oggi sono state negate ai lavoratori. Una giornata importante, quella di oggi, ovviamente del 15 giugno, di che cosa si andrà a discutere e soprattutto per quale motivo i sindacati hanno deciso di diciamo, battere i pugni sul tavolo? No, abbiamo deciso di battere i pugni sul tavolo per un motivo molto semplice, c'è un atteggiamento delle controparti al rinnovo del contratto nazionale del settore agricolo che non, non ci piace, non va bene, eh, ci siamo battuti per avere una legge decente sul caporalato e sul lavoro nero e le controparti tendono di cancellare la parte importante dal contratto nazionale. Noi diciamo no, ci sono dell'orario lavoro in agricoltura che per noi voglio dire, è un paletto fondamentale e fisso eh, perché si viene meno a quello che è lo spirito del contratto nazionale. Per cui c'è un atteggiamento da parte delle controparti che non ci piace e noi faremo in modo che il giorno 15 con lo sciopero generale nazionale di, della categoria di dire a chiara voce alle controparti di che cosa parliamo e come noi intendiamo affrontare il mercato del lavoro e soprattutto le questioni contrattuali.